Salve a tutti, carissimi, da vostro fraticello di webba. In questa semplice cornice natalizia vi auguro una buona contemplazione del Verbo di Dio, fatto uomo incarnandosi per la nostra salvezza. Auguri a tutti voi di un santo Natale. Pace nelle vostre famiglie, pace nei vostri cuori che il Signore benedica. Buon Natale.